Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di limiti vendita ebay. Se non mi conosci parlo nel mio canale di dropshipping, specialmente su ebay, su Amazon, ma anche di finanza personale e crescita personale. Oggi voglio parlare con te di dropshipping su ebay o anche vendita normale su ebay, se hai iniziato da poco. Uno dei problemi maggiori che si affrontano quando si inizia a vendere su ebay, sono i limiti di vendita, che sono questi qua. Come vedete in questo profilo ho 2500 articoli da poter vendere e massimo 19.000 euro di valore. Cosa sono questi limiti di vendita? Quando si crea un nuovo account, sono stati introdotti più o meno nel 2014, quando si crea un nuovo account, ogni account ha dei limiti di vendita, che solitamente si aggirano intorno ai 100 oggetti e 1000 euro di controvalore per gli attacchi nuovi questo ovviamente ci limita molto quando andiamo a vendere soprattutto il dropshipping quando abbiamo bisogno di inserire centinaia di oggetti o decine di oggetti o migliaia di oggetti e ovviamente abbiamo bisogno di molto articolo oppure se andiamo a vendere oggetti costosi come dei non so, dei MacBook costano 1500 euro, 1300 euro l'uno e ovvio che se abbiamo 10.000 euro di controllo, di limite siamo molto limitati ora molte persone pensano, o perlomeno la maggior parte, che i limiti di vendita non si possono aumentare o che si aumentano automaticamente ogni 30 giorni questo è vero, a volte succede che i limiti di vendita vengono Uh, aumentati in modo automatico ogni 30 giorni ma questo processo è lento e non è nemmeno assicurato oggi voglio mostrarvi live su quest'account come aumentare più velocemente i limiti di vendita parlando con un operatore eh, prima di tutto però vorrei farvi una premessa andremo a utilizzare per questo aumento di limiti ebay uk ebay quindi dovrete accedere per seguire questa guida a ebay.com Punto uk che è il Bay del Regno Unito. Perché? Perché il Bay UK? Per tre motivi. Il supporto è più veloce, c'è la live chat che in Italia non è sempre disponibile e comunque non per le azioni, come per esempio l'aumento dei limiti e che gli agenti sono più flessibili. Gli agenti UK eh, ovviamente sono, no ovviamente, dico sono più aperti, sono più dinamici a darvi supporto rispetto a quelli italiani, eh, non c'è bisogno che vendete in UK, non c'è bisogno che siete registrati in UK, infatti quello le persone non sanno, la maggior parte... Ehm, non la maggior parte o meglio tutti gli eBay mondiali sono collegati al vostro account quindi con un singolo account potete entrare su eBay.com eBay.pt eBay.co.uk eBay.fr eBay.es eBay.ca in Canada eBay.de e tutti gli altri che penso ce ne sia qualcun altro ma non ricordo quindi potete usare un singolo account per entrare in tutti questi quindi per momento i limiti noi andremo, andremo ad accedere su ebay.co.uk. Una volta che siamo su questa schermata, dovremo andare su Help and Contact, in alto a destra. Qui. Ovviamente restate fino alla fine, perché oltre a farvi vedere il procedimento, me li faccio aumentare qui live per voi, e parlerò con l'operatore, quindi potete vedere come si svolge la, la, la parlata, il dialogo con, con l'operatore per aver aumentati. Inoltre siamo su Help e Contact, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati e mi aiuterete, mi supporterete a crescere. Clicchiamo inoltre siamo su Help e Contact, in questa finestra qui, Selling, e scendiamo in questa schermata. Abbiamo un sacco di articoli, quello che ci interessa a noi è andare su selling limits che dovrebbe essere, possiamo anche fare cerca per fare prima. Scrivere, eccoci qua: listing your item. selling limits, ci clicchiamo e qua siamo su questa pagina. Abbiamo qui i nostri limiti, momentaneamente sono 2.500 e 19.000 e c'è anche il pulsante, eh, questa limit increase, richiedi un aumento dei limiti. Io non vi consiglio di utilizzare questo pulsante mai perché eh, la maggior parte delle volte non funziona, ve li rifiuta, soprattutto se è un procedimento molto più lento. Vi consiglio di scendere e cliccare in chart quick house, che sfortunatamente vedo ci sono 5 minuti di attesa. Facciamo un trace my saving limits. Ti dirà che non può prenderlo da solo, eh, ha bisogno di trasmetterti un agente e fai yes! A questo punto ci tocca aspettare che un rappresentante di eBay si connetta un tre minuti. Eh, solitamente si connette molto prima. Nel frattempo possiamo andare ad approfondire il discorso limiti molti mi chiedono per esempio se distrizione o negozio ti dà inserzioni gratis ti aumenta i limiti la risposta è no, i limiti non dipendono dalla distrizione del negozio quindi non vi conviene fare un'istrizione del negozio alta se avete i limiti bassi eh, alcuni invece mi chiedono se è possibile rimuovere i limiti di vendita eh, sinceramente non credo sia possibile, è possibile avere tanti limiti di vendita, altri limiti di vendita, 1 milione, 10 milioni, 50 milioni, io ho un account con 75 milioni di limiti di vendita, ma non penso sia possibile rimuoverli. È possibile che vecchi account del 2010, 2012, comunque prima del 2015, non abbiano limiti di vendita inseriti. Io ho alcuni di questi account, significa che potete inserire illimitati annunci. Ma non è detto che non ve li mettono in futuro, soprattutto se, se inserite troppi oggetti in, tro in diciamo, un periodo di tempo troppo breve. i base può alertare e mettere i limiti di vendita in questi accampi. in Ogni caso dovete avere una strategia di inserire degli oggetti. Per inserire migliaia di oggetti, che se volete migliaia e migliaia di oggetti inseriti, ci cioè vogliono determinate. Strategie. No, eccoci qua, qua c'è l'agenda andiamo a limitare, a, iniziare, a incrementare i nostri limiti allora mi chiede di confermare il mio, il mio nome allora. confermo il mio nome e dico se sta bene sono convenevoli che in Inghilterra si utilizzano molto quindi dico I want in place my same lineage. in questo caso posso anche mettergli una piccola giustificazione di chi che, visto che ci sono le feste, mi servono limiti più alti as holidays are coming and getting new stocks so I will need high selling limits. In questo modo sarà più propenso perché solitamente aumentano i limiti i limiti di vendita quanto qua è rosso quando sono finiti in questo account di test per il video non ho eh, consumato questi limiti perché ho non niente in vendita è semplicemente un account di test quindi gli metto qualche spiegazione in più per, eh, per farmi accettare l'aumento ma in questo caso mi dice eh, mi aiuterà. Ora vediamo se meglio li aumenta. Eh, solitamente quando aumento i limiti di vendita fanno delle domande. Fanno delle, delle domande, ti chiedono eh, che oggetti vuoi mettere in vendita, dove vendi gli oggetti, da quale fornitore, qual è il tuo tempo di consegna. Sinceramente, mi fanno questa domanda quasi a ogni momento. I limiti, penso che siano domande standard che nessuno controlla, tanto che scrivetele lì. Questa è l'indicazione che mi hanno sempre dato, quindi potete rispondere come volete, ovviamente dovete sempre dire che avete, anche se fate dropshipping, che avete dei fornitori, eh, che avete dei e non dite esplicitamente fare dropshipping magari da altri negozi, non ci fa nulla, ma è, non, è buona pratica, non farlo. E dite i vostri tempi di, di consegna, che siano corretti, allineati con le, vostre, con le vostre tempistiche e rispondete onestamente alle domande. Questo non vi, non vi dovrebbe procurare nessun tipo di problema. In tanti anni a me non è andato nessun problema. Ora, solitamente ci sono agenti molto veloci con dei limiti e altri molto lenti. Questo mi sa che è uno di quelli abbastanza lenti. Eh, mi è capitato anche persone che non mi hanno fatto nessuna domanda semplicemente non li hanno aumentati e anche a fortuna eh, ovviamente possono anche rifiutarvi l'aumento dei limiti in questo caso vi consiglio di chiudere la chat fare un po' più di storico fare alcune vendite in più, consumare più i vostri limiti di vendita e poi tornare in chat dopo due o tre giorni o dopo di avete fatto il più storico mm. Tra l'altro io ho visto un aumento, un dilagarsi di tempi di attesa da quando c'è il Covid e hanno inserito il lavoro da casa, credo che quindi, lavorando da casa siano più lenti per un motivo o per un altro, possiamo immaginarci perché. perché. Perché solitamente le procedure sono molto veloci per questo genere di cose. Okay. Eh, no. ok, ci sta rispondendo finalmente direi solitamente le persone veloci rispondono in 30 secondi o in 20 secondi lui se l'è presa comoda ma va bene ok mi dice che per procedere deve verificare la cosa nel mio account se ne sono le domande di cui vi dicevo, vi dicevo prima quindi così procedi pure potete semplicemente sì. Se non siete ferati con l'inglese potete utilizzare pure il traduttore, comunque si tratta di domande semplici, basi, eh, non, eh, non, do non, do non dovreste avere nessuna difficoltà. Spero che sia veloce farmi la domande. perché quando sono così lenti, secondo me, perché fanno altro, eh, lavorano in, modo, in maniera lenta, di proposito, perché stanno facendo altro, perché magari lavorano da casa, ovviamente sono mia supposizione, però io mi ricordo prima del Covid delle velocità di risposta eh, non sono queste, solitamente un, uno scambio di messaggi eh, molto veloce. Infatti, i limiti solitamente me li facevo aumentare in due o tre minuti. A volte ancora oggi con alcuni operatori che sono veloci e lavorano seriamente. Eh, mi passano due o tre minuti, questo ok. Mi sta chiedendo quali oggetti vado a inserire, poi dico qualsiasi cosa non ha importanza, meglio se gli dici oggetti reali, in questo caso gli dico holiday, oggetti delle feste, accesso uh. export, eh. io dico, in questo caso semplicemente oggetti random, perché comunque non devo inserire niente io, però sono oggetti comunque di stagione che possono che possono rendere, poi non ha differenza, i finiti, l'incremento limite che ho visto da qualsiasi oggetto che vi dite, non ha nessuna, eh, nessuna, nessuna reale differenza. Quindi ovviamente se dite oggetti che vedete su serio, male non fa. Ora mi chiedete dove tengo questi oggetti, Io sono miei. Eh, vi consiglio di dire sempre che sono oggetti vostri, In questo caso, io ho detto che sono miei, che ho i miei è competente dalle fabbriche. È sempre bene dire questo, per evitare strane, strane cose, magari dicendo dropshipping per approfondire, per velocizzare anche la questione. E come vedete, sono esattamente le domande che vi avevo letto all'inizio video. Ora, magari mi può domandare il tempo medio di consegna. Come vedete, sono... Esattamente quello che ho detto, sono sempre le stesse, che tipo di oggetti vuoi vendere, dove ottieni gli oggetti, e che tempo di, di consegna hai negli oggetti. Infatti le che sia domande molto standard. Uh. Uh. Qua mi sto dando un consiglio di fare le, mie, le foto da me stesso, Massimilizzare le foto eh, che si possono aggiungere nell'annuncio va bene, non so perché me lo stai dicendo, mi sta dando un consiglio così va bene. Lo prendiamo, grazie Lenzi. mi chiede quale metodo di pagamento accetto Vi ho detto che accetto Paypal solitamente sono molto più veloci ragazzi oggi sarà evidentemente perché eh, sto facendo il video e se la prendono con più calma davvero, questo è lentissimo Molto lento, ci cioè vogliono 3 minuti. Infatti, mi dispiace che magari questo video sia diventato un po' più lungo, però può anche capitare. Dovete mettere in conto anche questo. Ok, ora allora mi chiede qual è il, il mio tempo di consegna. Mi ha ah. chiesto in quanto tempo consegna in quale di uso. Vi ho detto che cerco sempre di consegnare in due o quattro lavorativi lavorativi che uso vari vale corrieri per dare un servizio più veloce. Eh, cerco io di essere sempre un po' vago, perché sempre facciamo dropshipping, e poi, poi anche non fai dropshipping, magari questo video ti serve per il tuo e-commerce. Eh, però eh, siccome c'è più corrie è sempre buona tattica dare sempre più ampie possibilità di risposta ora allora mi ha chiesto se sono uno per avere accesso all'account io ho detto sì solitamente cioè, loro fanno massimo 4 domande questo se l'è presa comoda mi ha fatto non so, sette domande forse eh, non, è, non è usuale però meglio così perché vediamo anche qua nel video così avete visto anche più possibilità di risposta. Ma come mi ha ringraziato per aver risposto alle domande, ora dovrebbe incrementare i miei limiti di vendita. Solitamente aumento i limiti di vendita del circa il... 70% in più, quindi dovrebbe passare a 2005, magari a 3.500, 3007, da 19.000, a 37.000, 35.000, qualcosa giù di lì. Eh, ovviamente è variabile, questa qua è la media, andiamo a vedere quanti limiti mi dà. Infatti mi ha dato, eh, oh, quando l'ho dato il tuo e mi, mi, mi sta dando 3.300 oggetti e 25.000, più basso di quello che pensavo. In questo caso possiamo anche contattare. thank you would be to okay. io ho chiesto se sarebbe possibile arrivare a 30.000 euro di valore perché potete anche trattare ovviamente non potete servire troppo però se trattate di 5-10.000 dovrebbero darvi, darvi. questo è importante perché? perché ovviamente sono Esponenziali, quindi quando la prossima volta vi andranno a aumentare i limiti e partirete invece di 25.000, in questo cosa da 30.000, avete limiti più alti la prossima volta nell'aumento. E questo velocizza la scalata dei limiti di vendita. Non dovrebbe farmi problemi, ma molti, quando, molti si rifiutano. Comunque, provare non costa nulla. mi ha detto che devo continuare a vendere non vuol darmi di più va bene uguale, ci abbiamo provato ho detto che aspetterò i limiti aumentati io ho augurato buona giornata ora appena mi dà conferma i limiti dovrebbero aumentarsi sicuramente ci stanno qualche minuto a riflettersi nell'account quindi eh, Penso che ancora sia troppo presto, sì. Eh, solitamente ci stanno 5-10 minuti, a volte possono indire anche fino a 20 minuti. Quindi non vi preoccupate se non vi spuntano subito aggiornati. Questo ragazzi era il metodo per aumentare i limiti di vendita sui pay in modo veloce. Una volta che avete aumentato la prima volta in questo modo, utilizzate tutti quelli che avete prima e dopo una settimana, due settimane potete tornare a chiedere gli altri. Anche se vi dicono quali elementarli Solo una volta ogni 30 giorni. Eh, è vero, ma manualmente con questo metodo, io ho riscontrato che si possono aumentare anche 3-4 volte al mese. Non ve lo consiglio se avete un account nuovo, ma se avete account datati che già hanno entrato hanno storico è un metodo per velocizzare la vostra scalabilità. Eh, vediamo se me l'hanno aggiornati. Ok, eccoci qua, come vedete i limiti sono stati aumentati, 3.325.000. Spero ragazzi che questo video vi sia stato utile, per chiunque avesse bassi limiti e non sapessero aumentarli, questo è il metodo. Ricordati di iscriverti al canale, ti auguro una buona giornata, ciao, alla prossima.